Eh, con il caso Trieste Green. Eh, do la parola al direttore Alex Pernarcic. Eccomi qua, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Appunto, non hai, non hai pronunciato male, in effetti, il mio nome e cognome, siamo qua quasi bene, quasi bene. Eh, e mi chiamo, appunto, Alex Pernarcic, eh, sono eh, direttore del Gal Carso e eh, il Carso in questo senso si trova proprio nell'estremo nord-est. Italiano ed è della striscia uh, sottile e lunga uh, che va dalla città di Gorizia verso la città di Trieste, arrivando fino a Muggia. Quindi da un lato è bagnata dal mare, la parte sopra è di lato, invece, uh, verso est c'è uh, il confine con la Slovenia. Uh, la cosa interessante è che ovviamente uh, Carso uh, è uh, un uh, fenomeno geologico che immagino tutti voi conoscete, il nostro territorio ha dato il nome a questo tipo di uh, evento, o, eh, chiamiamolo come volete, e dall'altro lato anche la vicina Slovenia in realtà, e anche la Croazia hanno delle uh, forme di carsismo che sono comuni e assolutamente identiche alle nostre. La cosa che ci separa ovviamente è un confine Geopolitico. Bene, fatto questa piccola micro premessa, eh, vado eh, a spiegarvi quello che è stato il nostro progetto, quello che è il nostro progetto tuttora, eh, la fase iniziale, la fase intermedia e ovviamente l'evoluzione dei prossimi anni e anche di quest'anno in corso. Eh, chiedo scusa, conferma, anzi avrei 15 minuti circa di tempo per raccontare un po' di tutto, più o meno siamo lì, no? Ok. Giusto per capire, per non dilungarmi troppo, perché poi inizio a parlare. Potrei Ho cercato. No, sì, lo so, tutti quanti abbiamo. abbiamo diciamo una bella parlantina, noi regali, però. Eh, <ride> giusto per dare poi la il possibilità. Sì, esatto, per dare la possibilità anche agli altri di esporre, magari di far intervenire qualcuno. Eh, sì. Ok, sarà il più breve possibile. Ok, ottimo. Grazie. Allora, Trieste.Green in realtà è stata. Uh, nel lontano 2020 la risposta che il Galcarso ha messo in campo proprio al problema del lockdown. Cosa succede? Immagino tutti quanti ricordate che a un certo punto non si, si poteva muovere di casa, le persone erano assolutamente uh, sconcertate, non sapevano più come fare e cosa fare, al che riceviamo diverse telefonate dai nostri amici produttori uh, e ci dicono, ma... Cosa faremo? Uh, non siamo in grado di portare, vendere, fare, dobbiamo più degli agriturismi, non c'è più nessuno che viene, viene a dormire da noi. Un problemone. Cosa pensiamo? La cosa più semplice che ci è venuta in mente è detto, Ok, proviamo a dare voce un po' a questi nostri uh, produttori, a chi vogliono. Abbiamo quindi fatto un avviso pubblico, tra virgolette avviso pubblico, nel senso che abbiamo manifestato uh, sul nostro sito la possibilità dei nostri produttori a mandarci una, la loro disponibilità a fornire il cibo che producono eh, dove il listino prezzi e se hanno intenzione di mettersi insieme con qualche gruppo più ampio. Cosa significa? Il produttore XY poteva raggrupparsi con il produttore eh, Z per portare in giro vino, olio, miele o eh, anche salumi se non ce li aveva, formaggi e via dicendo. Beh, in questo senso abbiamo raccolto nell'arco di una ventina di giorni quattro diverse aziende agricole che si sono poi organizzate internamente con altri per fornire un maggiore ventaglio di prodotti. Abbiamo pubblicato eh, l'elenco dei soggetti che eh, hanno la, avevano la possibilità e che hanno aderito quindi a questa nostra eh, missione di eh, raccontare, di far emergere noi produttori e la possibilità di ricevere direttamente a casa il cibo da parte del territorio, giustamente, e eh, pubblicando eh, questa cosa ci siamo anche messi d'accordo con diversi soggetti a livello locale eh, per la comunicazione, quindi alcuni media tradizionali tipo la, il cartaceo come anche media digitali hanno fatto il lavoro di comunicazione gratuita nei confronti del, del territorio. Bene, sul sito internet del GAI, che normalmente parla di cose estremamente noiose, se ci pensate bandi, eh, incontri, parliamo di tutta una serie di cose che nella gran parte dei casi la gente interessa poco, eh, in, eh, abbiamo una media di 10 visualizzazioni mensili, più o meno, sto dicendo un numero all'epoca era questo. Nel caso, in, nel momento in cui abbiamo pubblicato eh, l'elenco delle aziende, e la promozione congiunta fatta con i vari soggetti del territorio, avevamo nell'arco di una settimana oltre 10.000 visualizzazioni e navigazioni online di diversi minuti. E questo è un dato molto, molto concreto, effettivamente. Al okay, che, no? dopo tre giorni di promozione, l'azienda che si è a pianto in realtà perché non sapeva cosa fare in effetti, eh, durante il periodo di loudano, vi prego, togliete il nostro elenco dal sito perché non riusciamo a stare dietro agli ordini. Bene, in quella, in quella fase. Poi eh, succede che effettivamente eh, abbiamo dato, eh, abbiamo lavorato per una quindicina di giorni, circa 20 giorni in questo modo. Al che eh, capiamo eh, che eh, nell'arco di appunto questi, questo mese, in realtà anzi un po' di meno, 21 giorni, abbiamo fatto circa 790 ordini. Ma il grosso problema era che c'era una completa disorganizzazione. Eh, le persone trasportavano e consegnavano la merce ogni azienda per conto proprio. Quindi magari uno che era di un posto doveva andare in un altro port, post, posto, nel frattempo però c'era... Uh, un terzo soggetto che portava, e via dicendo, la possibilità da parte dei nostri consumatori di andare ad acquistare il vino, non era possibile metterlo insieme con il formaggio oppure con il salume, e via dicendo. Al che riusciamo no, a mettere insieme eh, e ehm, organizzarci, eh, visto che i nostri produttori sono pic micro, piccole aziende, in realtà tendenzialmente sono delle aziende familiari, Uh, e uh, il grosso problema è stato anche poi risolvere un grosso problema che era quello del trasporto, giustamente. Uh, e quindi uh, con uh, questa logica abbiamo iniziato a ragionare su come poter risolvere il problema e quindi abbiamo... Deciso è anche un altro problema, in realtà qua sono elencati diversi, preparare un portale, organizzare in modo professionale la parte sanitaria, incaricare un soggetto che gestisca il tutto e attivare poi anche il pagamento online. Vi ricordate anche che in quel periodo i contanti non erano proprio molto ben visti. E quindi a quel punto diciamo che è necessario e opportuno far partire il portale che diventi di fatto anche un sito di e-commerce per i prodotti agroalimentari del Carso. In questo caso, dal 6 aprile 2020, facciamo partire questo portale. Il sito è stato creato come? Gratuitamente con il supporto di un'associazione eh, di, eh, di eh, commercianti eh, di lingua slovena. Eh, alcune foto e video sono stati dati gratuitamente da un'associazione che si occupa appunto di comunicazione a livello territoriale. Alcune web agency si sono manifestate gratuitamente per fare la promozione del sito, delle, dei prodotti, eccetera. L'unico eh, investimento fatto dal GAL con fondi eh, non strategia di sviluppo locale, quindi non PSR, fatto con 672 euro di promozione. Quindi... Uh, abbiamo pensato che quindi in quel momento l'obiettivo era quello di dare voce ai piccoli produttori, innanzitutto narrando la loro storia, la loro eccellenza e i loro prodotti di qualità. Perché tutto questo? I nostri produttori sono uh, normalmente produttori vitivinicoli: sono produttori di olio, extravergine d'oliva, di miele, di formaggi uh, e di formaggi caprini, bovini e ovini però sono delle aziende estremamente piccole, difficilmente riescono ad arrivare alla grande distribuzione organizzata, anzi, nella gran parte dei casi non ci arrivano proprio e non vogliono arrivarci, perché non hanno la dimensione, non hanno la capacità di produrre in questa dimensione. Dall'altro lato il territorio è estremamente povero dal punto di vista territoriale come estensione ma anche dal punto di vista della fertilità eccetera eccetera anche perché è un terreno alcalino, è un terreno che è prevalentemente roccioso ehm, ma ha un altro vantaggio, è un, è un territorio che ha una elevata, elevatissima biodiversità. Parliamo di uh, circa 1600 piante, specie di piante presenti in questi 200 km quadrati. Quindi parliamo di una biodiversità elevata dal punto di vista vegetale. E in questo contesto vivono e producono i nostri produttori. Ecco che negli anni, negli anni alcuni produttori del vino uh, si sono fatti uh, riconoscere è uh, considerare a livello mondiale come produttori di vini naturali o dei vini macerati, ad esempio. No? I nostri produttori sono conosciuti a livello mondiale, non tanto a Trieste per dire, ma a livello mondiale si riconoscono i vari produttori del Carso per quello che è appunto è la loro qualità dei loro prodotti. E su questo si rispecchia ovviamente anche tutto il resto. Quindi riuscire a portare questi prodotti direttamente a casa delle persone e raccontandone la loro storia, il loro impegno, la biodiversità, e via dicendo, è stato l'obiettivo secondo del sito e il portale trieste.green. Quindi se in un primo momento trieste.green, che era in una fase abbozzata, era quella di consegnare, dare un supporto economico ai nostri produttori, al nostro territorio, e rispondere alle esigenze delle persone di andare a, a mangiare, assaggiare i prodotti locali, la seconda fase è organizzare la distribuzione e cominciare a narrare il territorio, i prodotti, in chiave di un posizionamento più alto e più verde del territorio del Carso. Um, alcuni dati che non andrò a, a, a, a scrivere, uh, di cui parlare perché ce ne sono troppi e eh, non poco, non troppo interessanti. Poi eh, il primo effetto, il primo, la prima risposta è stata quella della voce delle persone, cioè cosa hanno detto le persone a livello territoriale. Beh, molti hanno lodato nel progetto dicendo bravi, avete fatto un ottimo lavoro perché siete riusciti a raccontare la contadinità, cioè il legame tra il, ter il territorio, la città e il carso che spesso e volentieri è andato perso. Purtroppo, per tutta una serie di motivi, ma non vado ad elencarli. C'è stato uno shock, ovviamente, dei prezzi. Come vi dicevo, parliamo di prodotti di alta gamma, di vini che sono oltre il premio, in alcuni casi anche sono dei vini tipo Icon, e qua ovviamente le persone dicono 4,80 euro al litro per vino. È una follia, 4,80 euro, c'è cioè, neanche l'acqua non costa 4,80 euro quasi ultimamente. no? Per cui... Cioè, purtroppo la gente in alcuni ambienti, in, in questo territorio, non è ecco, abituata a spendere di più per avere qualcosa di qualità. Un secondo concetto è quello di capire da che punto di vista siamo e e verdi, eh, eco e ecolo e ecologici, biologici e via dicendo. E qua c'è ovviamente stata la necessità di andare a spiegare per quale motivo il territorio del Carso è diverso rispetto alle altre zone in cui si produce. Il, uh, il, il vino, l'olio, il miele e via dicendo. Ovviamente anche i leader hanno apprezzato, ma questo perché? Perché a, a dirla tutta uh, il GAL, Carso, con le due o tre persone che ci lavorano uh, e il presidente insieme al CdA è stato con i 12 comuni uh, che ci sono, le ex province, via dicendo, l'unico soggetto che ha dato una risposta più o meno concreta al territorio e al, al consumatore, ma anche ai produttori. Uh, bene, uh, poi ci sono ovviamente anche tanti commenti strani, e questi sono quelli uh, i commenti che trovate purtroppo uh, nei, lungo i confini, dove i confini non sono stati digeriti poi da molte persone uh, per diversi motivi. Beh, però adesso è a questo punto che ho raccontato un po' come abbiamo, siamo nati, come abbiamo fatto crescere Trieste Green, cosa è successo. Ora devo dirvi come ci stiamo evolvendo, ovviamente. <coughs> Beh, Trieste Green a un certo punto eh, non ha più la capacità eh, di poter fare solo eh, l'attività di cui vi dicevo, quindi è difficile eh, stare in piedi facendo soltanto e-commerce, no? Quindi eh, non soltanto con i prodotti del territorio, quindi abbiamo pensato a poter ampliare l'offerta dei, dei prodotti da acquistare, quindi abbiamo cercato tutto quello che in Carso non c'è, quindi esempio le farine che si trovano vicino a Friuli, dei prodotti particolari come il kombucha, dei dolci fatti con prodotti locali e... Tutta una serie di altre cose che ovviamente anche di, di, di, delle paste, degli sfarinati, via dicendo che sono appunto interessanti creando anche delle diverse box. Eh, ovviamente abbiamo deciso che ci devono essere dei uh, soggetti specifici, quindi delle caratteristiche specifiche all'interno. Abbiamo cercato di curare meglio le schede, abbiamo cercato di migliorare la navigazione del sito, Abbiamo cercato di creare una cosa, un, un, un, un insieme di prodotti logici, né? non di buttare tutto quello che si poteva essere pro, eh, presentato all'interno, creando appunto delle logiche. Una delle cose più difficili in questo momento è quella di riuscire a migliorare la navigabilità del sito. Il sito nav naviga ma piano perché è molto carico, quindi un investimento da questo punto di vista ci dovrebbe essere sempre più consistente. Um, poi rendere il sito più caldo, più umano, più agricolo quindi mettere magari foto, ricette, guide del territorio, storie delle persone e tutto questo c'è effettivamente si trovano ad esempio quali sono le migliori spiagge del territorio dove sono le vedette più interessanti quali sono i percorsi consigliati per andare in bici in, uh, in, a piedi e via dicendo quindi come vedete um, abbiamo aggiunto al uh, concetto di e-commerce anche le informazioni precise del territorio. Cosa significa? Informazioni precise eh, non gestite da, tra virgolette, un privato, ma eh, gestite da un privato che lavora in chiave okay, pubblica. Quindi sono dati e informazioni verificate da questo punto che derivano poi dal raccogliere tutta una serie di informazioni da progetti passati è andati nel dimenticatoio. Faccio un esempio banale, l'Alpe Adria Trail non è andato in dimenticatoio, attenzione, ma l'Alpe Adria Trail è un percorso a piedi che parte in Austria del Gross Glockner e dopo 600 metri fino a, arriva fino a Muggia. Quindi noi sul nostro sito ne parliamo, cosa che in realtà purtroppo alcuni nostri operatori non sanno nemmeno dell'esistenza. La cosa curiosa è che dal momento in cui... Uh, Abbiamo vissuto il Covid, no? l'attività, La, uh, scusa, il turismo di prossimità o il turismo lento è esploso. Negli ultimi questi due, dall'altro anno a quest'anno, vediamo continuamente persone che camminano, a, che camminano con gli zaini su percorsi che prima non sapevamo nemmeno dell'esistenza, su progetti ovviamente partiti diversi anni fa. Altra cosa, abbiamo cercato di far entrare all'interno di questo portale altre cose, altri prodotti esclusivi. Quindi qualcosa dedicato ai appassionati di vino, ma non solo. Alcune, um, alcune, uh, alcuni eventi, quindi come dicevo, come GAL, curiamo alcuni eventi. Eventi quali ad esempio il 29 di luglio andrà in scena Malvasia in Porto. Malvasia in Porto è un evento che curiamo al 100% noi come GAL um, e vendiamo i biglietti direttamente online. Abbiamo creato durante uh, gennaio, febbraio, marzo, abbiamo fatto dei food lab, cioè laboratori di gusto, andando a proporre e far conoscere il gusto del cibo locale con esperti e in abbinamento e anche con uh, Slow Food Italia. Uh, quindi accanto alla vendita di prodotti le informazioni abbiamo messo anche gli eventi. E adesso, non da ultimo, ma già dal 2020, abbiamo, 2021, chiedo scusa, abbiamo fatto partire anche la vendita delle esperienze. Esperienze quali, ad esempio, uh, la passeggiata con il pastore, uh, snorkeling nella marina, uh, marina uh, nel, nel parco Mira, di Miramare, che è un parco, una marina, oh, oddio, è un parco, una riserva marina, chiedo scusa, non mi veniva la parola giusta. Uh, con il sup al tramonto, eccetera, eccetera, o degustazione di vino in cantina e simili. Quindi le esperienze sono appunto un insieme di uh, eccolo, yacht, yacht e aperitivo nel golfo, wild night, shakalli e rapaci, eccetera, e anche qua uh, abbiamo, tra virgolette, uh, come nel caso dell'e-commerce, abbiamo cercato di imitare chi questo lo sta facendo da ormai a livello mondiale con una multinazionale molto bene, quindi dall'altro lato abbiamo cercato di imitare il più possibile Amazon, lo dico, lo dico il nome, dall'altro lato abbiamo cercato di imitare oh, uh, Airbnb con le esperienze, andando a sviluppare no? quell'offerta che fino a due anni fa sul nostro territorio non c'era. E senza il nostro aiuto quella cosa, quel tipo di esperienza non poteva nemmeno esistere. Perché non poteva esistere? Perché i nostri numeri sono completamente diversi da quelli che possono essere i numeri di Milano, o di Roma, o di Firenze, e dicendo Trieste ha 200.000 abitanti. 200.000 abitanti di Trieste sono over 65, la metà. Quindi ci rivolgiamo a un pubblico un po', no? Un po', non voglio offendere nessuno, è un po' datato rispetto a quelli che sono abituati a usare alcuni, alcuni sistemi, alcuni strumenti. Ecco perché questi sono strumenti che vogliamo quindi strutturare per poi portarli e darli al turista, ovviamente. Uh, abbiamo fatto una serie di calendari, eccetera, eccetera. Uh, Quest'anno in realtà avevamo 90%. Uh, esperienze durante tutta l'estate, quest'anno ne abbiamo 60, un po' di meno, e vediamo che stanno funzionando molto bene. Uh, funzionando molto bene nel senso che stanno andando, va, vanno quasi sempre in sold out. E ci sono sia turisti, ovviamente, ma anche locali che non sapevano di una determinata situazione. Quindi, il principio di Trieste Green, e quindi ve lo racconto alla fine, dopo avervi fatto la panoramica, e che cosa? Che parliamo di una sostenibilità economica nel tempo, quindi è a tutti gli effetti un'attività commerciale attivata dal GAL. Cioè Trieste Green non è l'attività istituzionale che il GAL fa, ok? quindi non è finanziata con fondi 19 eh, della misura del PSR, ma utilizziamo tutta una serie di eh, finanziamenti, eh, progetti, attività commerciali di fatto proprio per poterla tenere in piedi. Quindi la persona che dedica, si dedica all'attività di gestione del, uh, del sito e-commerce è pagata con gli incassi. <ride> è facile. E ci deve stare dentro, dobbiamo trovare il modo di starci dentro. L'attività di comunicazione di, uh, della parte istituzionale, eccetera, eccetera, è tutta usata con fondi non del PSR, ma regionali, che sono destinati all'attività di promozione turistica. Gli eventi li facciamo in, usando un ventaglio di finanziamenti, tra i quali anche la parte commerciale. E tutto questo è nato prima, ok, di quello che vedete, ma nel 2022 i gale regionali eh, friulani sono stati sottoposti a una verifica da parte della Corte dei Conti. Uh, e uh, in un documento di mille e passa pagine circa, uh, c'è una parte estremamente importante che è stata proposta qua, e scrive, in quest'ottica lo svolgimento di attività esterne alle finalità dirette e anche a carattere economico, pur di carattere necessariamente secondario e comunque strumentale alle finalità proprie, se adeguatamente inquadrata nella cornice di riferimento e presidiata, anche per i rischi economici connessi e segnati da questa vostraissima Conte, potrebbe positivamente contribuire ad una emancipazione dei GAL dalla pressoché totale dipendenza del sostegno pubblico esterno. Questo che cosa significa? Che la Corte dei Conti si rende conto che i GAE sono delle strutture particolari e che non sono un ente pubblico o il braccio esteso dell'ente pubblico sul territorio, ma sono un soggetto che ha la capacità di misurare la temperatura del territorio attraverso l'attività dell'animazione che con questa riesce a fare delle politiche territoriali che sono molto adattabili al territorio, ma che accanto a questa, per poter sopravvivere, può fare tutta una serie di attività che sono sempre legate all'ambito di competenza e, via dicendo, territoriali, anche per rispondere alle esigenze del territorio, e che quindi sono in grado di dare anche un sostegno economico al GAL stesso per poter lavorare meglio rispetto a quello di prima, perché altrimenti l'alternativa è chiudere, chiudere i GAL e far fare alla regione quello che fanno i GAL, più o meno, no? Quindi o abbiamo la possibilità di avere una marcia in più, oppure ne abbiamo una di meno, purtroppo, no? E purtroppo, ultimamente dopo questo evento, abbiamo sentito e abbiamo avuto, non noi come GAL Carso, ma l'insieme dei GAL regionali, hanno avuto grossissime critiche, proprio perché il territorio o gli altri territori vedono i GAL come dei bancomat, punto e non come soggetti che fanno, ehm, che fanno attività di concertazione, di progettazione, di politiche più ampie, di sviluppo e via dicendo. Quindi la faccio breve e concludo. L'obiettivo finale di Trieste.Green e siamo ancora in quella fase in cui dobbiamo arrivarci ovviamente, ma stiamo lavorando per poterci arrivare fin qui, è quello di riuscire a diventare un'agenzia di sviluppo locale del GAL. E abbiamo nel frattempo messo in piedi Trieste.green che dovrebbe e vorrebbe diventare lo strumento digitale di promo commercializzazione del territorio rurale dell'ambito carsico. Io vi ringrazio.